buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso questa mattina stavo trapiantando le, i pomodori nei vasetti sono già belli alti vedete ormai si danno fastidio è ora di farli crescere ancora una settimana dieci giorni e poi farli, poi metterli a dimora nell'orto ma mi sono capitati tra le mani dei vasetti che avevo già trapiantato nei giorni scorsi in momenti diversi da piante diverse sempre pomodori e allora mi è venuto in mente di fare questo video molto breve molto semplice su quando è il momento giusto di trapiantare la piantina nell'orto. C'è sempre un po' di stress quando si trapianta la piantina nell'orto, eh, a meno che non si prende proprio tutto il pane di terra e si mette eh, a dimora, ma anche in quel caso lì comunque la piantina soffre, soprattutto il pomodoro e le melanzane ho visto, peperoni non molto, ma, ma pomodoro e melanzane parecchio. Oltre a questo problema abbiamo il problema che se abbiamo i teli, come ce li ho io, per una piantina del genere è veramente difficoltoso, perché il telo tende a coprirlo. Secondo me il consiglio che vi posso dare, se avete i teli o se avete una pacciamatura un po' spessa e di trapiantare piantine di queste dimensioni qua. Questa è alta un 12 cm circa. È già bella eretta. Questa è ora di trapiantarla perché poverina sta cominciando a soffrire. Questo è il minimo che si possa avere per trapiantare nell'orto. Nel mio caso eh, poi per carità ognuno conosce il proprio terreno, le proprie piantine e sa se usa la pacciamatura o meno, ma questa che è alta un 4-5 cm io la trapianterei nell'orto solo se fossi disperato ecco la farei crescere ancora qualche, qualche giorno magari una settimana 10 giorni che arriva alla metà di questa ecco in modo tale che possa crescere tanto così come regolarsi quando è pronta la piantina da trapiantare nell'orto io mi regolo sia con le dimensioni del fusto guardate che bello questo questo è già già veramente maturo che dall'apparato fogliare questo c'è già il suo bel apparato fogliare sviluppato anche questa l'apparato fogliare sviluppato ma è veramente piccolina io nell'orto così fatico a metterle quelle piccole così perché perché soffrono molto lo stress del trapianto e appunto come vi dicevo devo mettere poi dei sassi intorno per non farlo coprire dai teli ho questo problema qua ma penso che lo abbiate anche voi se usate quel tipo di pacciamatura abbiamo un ospite Per quanto riguarda gli altri ortaggi invece, ad esempio qui le zucchine o delle zucchine genovesi, vedete queste, pur essendo alte, sembrerebbero quasi pronte per essere messe nell'orto, invece bisogna attendere che si sviluppi la terza fogliolina, che è questa qui, e di queste piantine qui solo questa è più sviluppata, io la farei sviluppare ancora un attimino. Deve diventare più o meno come questa, ecco questa io la trapianterei tranquillamente nell'orto. Qui se avete visto l'altro video di qualche tempo fa che avevo piantato le fragole in vaso, guardate che belle che sono diventate. Ecco queste, le più grandi adesso le travaserò in un altro vasetto, ma volendo questa qui, che è la più grande di tutte, potrei già metterla in piena terra. Però aspetto agosto per fare il trapianto in piena terra di queste piantine qui. Abbiamo poi il mais. Ecco questo mais qui ha tutte le dimensioni utili per spiegarvi un attimino eh, quando io le metto a dimora queste piccole non ci penso proprio queste qua è inutile che le metto a dimora perché le perdo comincio a mettere a dimora queste qui che sono alte circa un 15 cm queste sicuramente attecchiscono ecco questo è quello che vi dicevo quando intendevo che le piantine sono troppo piccole da mettere a dimora se avete una buona faccia matura vedete quella quanto è piccola? sono due dita questa quando l'ho trapiantata era più piccola di quella errore mio e ho dovuto inventarmi qualcosa con dei sassi, allargare molto il foro, per far sì che il telo non la coprisse. E questo vale po' per tutte le piantine, se avete una facciamatura un po' robusta come teli, paglia, cippato, quello che è, bisogna fare attenzione perché non ve ne accorgete, la piantina viene coperta dal telo, mi è successo anche ultimamente con col basilico, e passano i giorni, due o tre giorni, magari non riuscite a venire nell'orto, e quando tornate la piantina non c'è più perché è stata al buio per 3-4 giorni e questa per esempio sono quattro dita fondanti col suo apparato fogliare già sviluppato come vi dicevo meno e un pochino più difficoltoso si può fare ma bisogna starci dietro questi sono un po' i tempi che ho io per trapiantare le piantine nell'orto quelle che ho tirato su dai semi magari qualcuno fa diversamente se volete fatemelo sapere nei commenti che ho sempre da imparare vi ringrazio per essere stati con me è stato un video abbastanza veloce ma spero utile per evitare errori di trapianto troppo precoci perché poi si finisce per vedere la piantina morire sfiorire ed è un peccato insomma ci abbiamo lavorato per un paio di mesi sarebbe un peccato vederle morire così ultima nota i peperoni dovete avere un po' più di pazienza perché ci vuole molto tempo affinché crescano quindi bisogna partire verso febbraio in semenzaio riscaldato poi se volete vi cercate il video ho fatto anche più di un video su, su questo argomento. Vi ringrazio per essere stati con me. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato, mi aiutate a far crescere il canale. Se volete mettere un like eh, vi ringrazio, altrimenti va bene lo stesso. Vi auguro una buona giornata, alla prossima!